ZOMBIE APOCALYPSE Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti e a tutti, allora, nuovo video eh, che crescio, nonché morning routine vlog, dove pulisco e vi lavo un po' la casa, nonché la camera, allora, qua sto cercando di lavarmi la faccia e eh, poi a breve spolvero tutta la, ca la camera mia e mi, come dire, mi lavo anche la faccia e poi entro in doccia e mi lavo, mi lavo il corpo e anche i capelli, ovviamente. Allora, come eh, detergente utilizzo quello alle rose, alla rosa antica ed è molto buono e mi piace. Infatti lo sto star usando perché mi sta piacendo davvero tanto. Poi, ovviamente ci metto un occhio della testa per lavarmi la faccia, vabbè, ci metto troppo però vabbè non commento sono molto molto lenta all'avvio poi qui ovviamente metto a fare il letto e cerco di dare una bella sistemata al letto ovviamente come giusto che sia do la sistematina al letto e do una bella come si dice, si proprio il lenzuolo. Anche qui, ahimè, ho dovuto eh, mettere la voce parlata perché si sentiva troppo il rumore della tele. Quindi ho dovuto per forza eh, mettere il parlato. Comunque, spero che non vi dispiace. Nulla, qua sto spolverando. Sto mettendo a posto tutta la mia stanza. Sto anche cercando di, eh, come dire,. Sistemare dietro la scrivania e nelle mie cosucce, ovvero doccia campioncini, cosmetici, make-up e robe varie. Perché qui purtroppo si è fatto un caos allucinante dietro di me e quindi quando mi trucco trovo un caos che non, trovo, che non mi trovo neanche come mettere a posto il trucco, quindi i trucchi, e i cosmetici e cose varie, creme e cremina e quindi anche lì sotto sotto la posizione trucco barra scrivania computer mi serve più spazio e più comodità per poter... ecco lì c'ho i profumi per esempio e ho bisogno di più spazio quindi ah! se sentite rumore il mio stomaco non vi preoccupate sto editando adesso questo video quindi per forza che tra poco sentirete anche rumore il mio stomaco vabbè. comunque come dicevo i profumi ehm, le ho messe lì perché non sapevo cosa farne, dove metterli e quindi per forza di cose che eh, li vedete che li sto sistemando dall'altra parte, però sono sempre li messi in un solito posto. Allora, mi vedete a strofinarci in mano perché sto sfaverando ovunque e non di dove. E quindi ecco perché. E niente. Dunque, io vi lascio la visione in questo video. Buona visione a tutte e questo video ormai lo rivedrete di nuovo in domenica perché l'ho rimontato a capo, non so se cancellare l'altro o meno, perché era venuta la schifezza quel video, quindi non lo so se lo cancello cosa faccio però. Vabbè, niente, pronto per dirvi che questo video oramai lo sto ripubblicando a capo. Vabbè, niente. Lo so, lo rivedrete ugualmente. Questo video ma un altro ne farò diverso da questo vediamo cosa mi esce fuori non ne ho idea se make up o ASMR non ne ho veramente la no, più pallida idea ma vabbè quindi nulla ragazzi io vi lascio il video più velocizzato e ci vediamo eh, in un altro video buona domenica e buon pranzo e buon inizio settimana ciao ragazzi a presto Allora, ecco qua, nel frattempo ho dato una bella eh, pulita, cioè spolverata, sul, non mi mettermi, una bella spolverata sul, sul letto, sulla, come si dice, sulla testiera del letto, e sulle, su, nei comodini, i due comodini, il quadro della Madonna, tutti gli altri, vabbè gli altri li ho evitati, tanto se sono venuti troppo lungo, però off camera li ho fatti perché erano un macello da pulire. E poi ho pulito anche qua, come potete ben vedere, infatti è tutto bello pulito e lucido. Insomma, non ho usato, chissà, che ho usato uno, uno straccetto di, non in microfibra, ma anche in microfibra. Perché no? E vabbè, con lo specchio lo vedete così perché vabbè lasciamo perdere un comment eh, mi sono dimenticata di pulirlo ragazzi sono un essere umano come tutte voi quindi mi sono dimenticata anche quello di pulirlo non perché avessi fretta di chissà che cosa ma perché veramente mi sono dimenticata di pulire proprio quello specchio lì pazienza almeno quello l'ho pulito e, e lo lucido grazie a Dio eh, tutto il resto è lì è pulito anche quella parte lì dove io vado a fare i video viceversa anche questa è pulita questo è pulito questa parte qui dove io metto le penne viceversa ehm, poi anche qui dove metto i pennelli tutto pulito e rinfrescato lo stesso qui idem ho spoverato tutto i pennelli lo so sono da lavare ma cioè, mh, raga non è che non ho avuto tempo è che ehm, avevo altre cose da fare quindi dovevo sempre uscire di fretta e furia ehm mi sono truccati e c'è va là che non ce l'ho fatta a pulirli tanto quando rientrerò la sera anzi oggi mi metto di buona eh, volontà a lavarli e li laverò eh, non faccio video perché tanto lo so che avete già visto il video se me ne farò uno su tiktok e instagram dove lavo i pennelli non lo so neanche vediamo ma l'avete già visto inutile ve lo faccio vedere 30.000 volte poi qua c'è il computer anche qui ho dato una bella spolverata Qui sotto poche cosa ho fatto, lei c'è tutta una cosa da ripulire, ma anche lì, vabbè, chissene, e, e nulla. Qui ho lasciato stare perché non voglio eh, rompere le ginocchia e salire, perché tanto non posso salire sulla sedia, perché anche se una volta sono salita però un po' mi sta facendo male, quindi evito di salire sulla sedia perché... Sapete benissimo la mia situazione rotazione motoria, la mia, la mia situazione appunto motoria non mi permette di salire né sulla scala né sulla sedia, quindi questa parte qui la bandisco proprio. Non no, la evito proprio in assoluto perché non posso salire a pulire. Casomai, farò venire qualche persona. Pulirmi la la, la, la quella che mia zia pulirmi la scrivania qua su. Perché se così qua su. Che la più ancora è tutta pulire, compresa questa e l'armadio. Vediamo un po', non lo so. Comunque, nel frattempo, ho pulito anche questa cosa qui, questa lampada che è della sporca, non ne poteva più. Va bene, e, e basta. Ho pulito anche quadro di valida scala, come potete vedere, bello lucido. Mm, anche qui, la Madonna l'ho pulita tutta quanta. Lo specchio compreso, infatti, vedete quanto, vedete quanto è bello lucido. E nulla, è a posto. Ah, aspettate, una... qui ho messo un po' a posto un po' di cose perché era troppo incasinato sto, sto comodino e l'ho rimesso tutto dentro, i fili e le cose varie. Niente, questo era tutto, e... ci vediamo al prossimo video, intanto nel frattempo non so se metterò musica o cosa, però forse metterò il parlato qua sul tubo cioè su, su questo video editing che man mano pubblicherò non so quando ma cercherò di pubblicarlo buona giornata buon proseguimento di giornata e soprattutto buon pranzo a tutte ciao stay tuned per un altro video sul canale video di recensione ah mi sono anche fatta la doccia dopo questo video skincare perché ho tre skin care all'inizio ma soprattutto ho fatto la doccia e poi eccomi qua tutta bella per la casa ma anche per uscire vabbè più per la casa che non per uscire vedete sono tinta tutta nera perché vabbè non comment tutta black total black e con le pantofole vabbè de della dottor Scholl che sono comodissime sì, se vedete le calze bianche, calde, di lana, è perché ai piedi sento un po' di freddino, quindi vabbè. Niente ragazze, questo era tutto. Ci si vede a un prossimo video. E lasciatemi un like di supporto. Se non l'avete fatto, fatelo adesso. Un commentino e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao! e Seguitemi su Instagram e TikTok. Ciao!